Ciao a tutti, io sono Giuliano e sono un biologo nutrizionista. Ho deciso di cominciare a fare video perché l'alimentazione mi piace, mi piace il mio lavoro e penso che sia bello poter riuscire ad arrivare a più persone possibili. Se volete mi trovate anche su www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it gli altri miei due eh, blog dove io parlo di alimentazione e per visite dal vivo eh, io ricevo a Brescia, a Toscolano Materno e Aleno e sono disponibili anche a visite online. In questi giorni siamo in quarantena a causa dell'epidemia da coronavirus. E gira insistentemente una voce che eh, vorrebbe la vitamina C come cura per l'infezione. In realtà no, non è così. La vitamina C non riesce a curare l'infezione da coronavirus. In realtà nessun alimento o nessun integratore da solo riesce a contrastare eh, un'infezione virale. Eh, la vitamina C ha molte funzioni nel nostro organismo, tra cui per esempio quella antiossidante, eh, contrasta l'azione dei radicali liberi in modo che questi non riescano a dare problemi. Un'altra funzione della vitamina C nel nostro organismo è quella di supportare il sistema immunitario ma lo sporta, non è un'azione diretta della vitamina C contro il virus, è come dire che la vitamina C non fa il poliziotto che arresta i criminali, ma è semplicemente un cameriere che porta da mangiare ai poliziotti che poi arresteranno i criminali. Se poi l'alimentazione non è completa, non è sufficiente, perché magari stiamo mangiando male questo periodo di stress, non ci permette di avere un'alimentazione curata, da sola la vitamina C non riesce a essere sufficiente. È come dire che il cameriere di prima non porta un pasto completo al poliziotto, ma gli porta un paio di caramelle. Non è abbastanza. Infine c'è da considerare la questione della quantità. Questa diceria che gira in questi giorni, si parla di grammi e grammi di vitamina C. Ehm, in realtà questa quantità non solo non è utile, ma potrebbe anche essere dannosa. Il fabbisogno quotidiano di vitamina C è pari a 100, circa 100 mg al giorno, 105 per gli uomini e 85 per le donne. Ehm, pari più o meno a un paio d'arance o poco più di un kiwi. Quando è troppa, la vitamina C non viene assimilata dall'intestino. Quella che è assimilata, se è ancora troppa, viene espulsa con le urine. E questo potrebbe anche causare problemi ai reni, potrebbe eh, aumentare la probabilità di calcoli renali. E infine, è da considerare il costo degli integratori. Eh, L'integratore non è gratuito e quindi quello che rischiamo soprattutto è quello di fare una BP molto costosa. Quindi non date retta alle dicerie che girano su internet o via social. Eh, piuttosto cercate di avere una alimentazione varia, equilibrata, completa e in caso di problemi di salute rivolgetevi al medico. Ecco questo è tutto, eh, se siete interessati ai miei video sull'alimentazione seguitemi. Eh, io vi saluto e ci vediamo la prossima volta.